Diciamo, I fili conduttori, possiamo chiamare nel tuo libro, sono eh, appunto il discorso della eh, creazione di monopoli de facto o, o, o de jure che siano, però monopoli sono, o comunque oligopoli, e eh, quella che tu chiami eh, iperprotezione, no? il, il, tu parli di homo restrictivus nel libro, che è una, una bella immagine, no? Le, le, homo homo Restrictivus è una tua creazione viene da qualche, da qualche saggio? No, no eh, viene, viene da, da una citazione biblica, Ece Homo. Sì, certo. In questi, questi temi <ride> siamo proprio in tema, no? Sì, sì, oggi esatto, in questi giorni sì. No, però pensavo che Restrictivus l'avesse già usato qualche Lessig qualche no, altro. No, Ece okay, quindi... Homo, e, e, e quelle, quelle, il titolo fa un po' la, la parodia del, della Genesi, okay. e quindi poi... Attenzione, c'è una, doma una domanda dal, dal pubblico, che okay? è un pubblico conosciuto, Sonia Montegiova. Soprattutto femminile. Sì, Sonia Monteggio. Abbiamo Sì, in effetti abbiamo tante, tante persone... Eh. Donne, allora approfitterei della presenza di Carlo, dice Sonia, dice approfitterei della presenza di Carlo che saluto ehm, con un abbraccio da qui per chiedere cosa pensa dell'annuncio su app di tracciamento alla quale sta lavorando la nuova task force di esperti. Andiamo subito sull'argomento sull leggerino, leggerino, leggerino, aspetta, oggi che oggi, le, dice che oggi leggevo in velocità hanno annunciato come open source. Ehm, quali sono le criticità che vedi? Vabbè dai, allora. Cominciamo a mi porta un po' fuori strada rispetto a quello che volevo chiedere, però dai, rispondi alla domanda e poi, poi riprendo io il discorso. Allora, sulle abitracciamento io ho una posizione laica, nel senso che uh, mh, come i farmaci anche la tecnologia può essere usata bene o può essere usata male, ma va usata quando serve e per quello che serve. Uh, quello che ho letto io, poi per carità, non sono un virogo, non sono un epidemiologo, eccetera, ma... Uh, è una delle armi che esistono per combattere la diffusione del, del virus per cui se serve e nella misura in cui serve è bene che ci siano queste app ovviamente eh, non è perché serve un'app allora si fa un'app pur che sia e in questi, in questi giorni in qualsiasi regione si è inventata la sua app che tra l'altro stupidamente perché eh, non è che il virus si ferma ai bordi regionali le persone dovrebbero, ma non lo fanno, il virus sicuramente non lo fa. Per cui occorrerebbe qualcosa che sia utilizzabile dal più vasto pubblico possibile. E poi non è solo perché servono anche, ripeto, qualsiasi app va bene e ce ne dobbiamo fregare della privacy, eccetera vanno, e si può, e se gli strumenti esistono, contemperate tutte le esigenze e si possono fare delle app con le tecnologie che esistono che coprono tutti o molti dei casi critici. Ad esempio, usando uh, le tecnologie Bluetooth, di prossimanza, si riesce a capire se una persona è stata vicina o lontana. Da per... Chiaro, non sono perfette, chiaro ci sono delle mancanze, chiaro ci sono dei falsi positivi e dei falsi negativi però usandole bene si può uh, sperare di, uh, quantomeno, uh, di rendere possibile questo utilizzo. Non saranno la panacea, non si può fare conto solo su quello, ma la tecnologia può fare molto. Open source o open source non lo so, perché eh, ancora, francamente, non ho visto eh, Intanto la prima cosa che vorrei vedere è la licenza, la seconda cosa è il codice sorgente, la terza cosa le dipendenze, perché, come dicevo, eh, si fa presto dire open source, in realtà ehm, ci sono tante sfumature di open source, bisogna vedere appunto eh, il codice, il tipo di codice le di dipendenze, le piattaforme, mh, la licenza, chiaramente. Bene. E quindi fatto, se io posso riscaldare, la, la domanda è Posso io, non sapendo niente, eh, installarmi, tirarmi da zero questa app dal codice sorgente messo a disposizione e mettermelo sul mio device, quale che sia, e farlo andare? Se sì, probabilmente è open source. E quando dico posso, posso e ho il permesso, allora è open source. Se no, sì, ma forse boh, allora è qualcos'altro. E non prendeteci per il naso. E lo scopriremo solo vivendo, nel senso che... Lo scopriremo solo vivendo chi sopravviverà. Sì. Sarà di speranza che... In cioè, il, il, il, il, rischio, il rischio che lo si scoprirà, magari avremo tutti gli elementi per capire com'è andata, quando di queste app qua, mi auguro, non ce ne servirà, non, non, non, non dovremo più averne bisogno. No, questa è la mia, la mia speranza. Che, cioè, la mia speranza è che, che questo sia un falso problema. Va bene, giustamente, adesso bisogna cercare il più possibile di eh, fare le cose correttamente, ma spero anche vivamente di pormi il problema quando ormai chi se ne frega di questa app. Ci ha detto molto terra a terra perché, ci sa, perché questa, questa malattia sarà superata. Adesso io voglio assolutamente credere, forse sono ingenuo che questa non sia una fase storica che serva che, che, che poi porti ad una, eh, come dire, a, a una continua restrizione delle libertà fondamentali, con la scusa che c'è stata nel 2020, un'epidemia, allora fino al 2050 ci comportiamo come se ci fosse un'epidemia. Ecco, questo vorrei, no, vorrei assolutamente, io spero eh, vivamente che non sia così e che sia stato solo un, un, un frangente della storia dell'umanità che, che si chiude nel giro di qualche mese, come si spera, però la, la, la deriva, l'ora lì, altro che i libri sull'open source e, e, e sugli open standards, perché lì siamo davvero su un tema che forse tocca i diritti, i diritti umani, i diritti fondamentali, molto più delicato. Ne parlavamo giusto l'altro giorno, no? C'era anche tu a, a, a, a quel webinar in cui si diceva nel 2001 c'è stato il tentato dell'economia di gemelle. e una restrizione temporanea delle libertà uno era il Patriot Act e mh, da allora quelle misure temporanee non solo non sono mai state abolite perché nonostante che il terrorismo non sia effettivamente più una minaccia, semmai mai lo è stato, una minaccia per la vita corrente di tutte le persone, eh, però le eh, misure restrittive difficilmente, se qualcuno è tornato indietro, difficilmente sono tornate indietro. Anzi, il budget act viene reiterato anno per anno, o viene, o più adesso non so quanto dura, ma eh, mai nessuno ha detto, vabbè, basta. Bene. Così, si è sempre in tempo a rinunciare a delle libertà, si è sempre in tempo a rinunciare a ciò che è stato faticosamente raggiunto e conquistato con secoli, di lotti secoli sì, di persone che sono morte per questi ideali. Eh, Runciarvi è molto facile, riottenerli è molto difficile. È allora, Sonia, Sonia ringrazia. Te. Sonia ringrazia dice che vabbè, grazie per, per la risposta e per il commento. Quindi, in cambio, Sonia, devi condividere questa diretta sul tuo profilo. No? Questo è l'accordo. Vedo anche altre persone che sono.